Giulia Delelli assente da Barbara D'Urso, il retroscena e le indiscrezioni sulle non ospitate. Giulia Delelli assente da Barbara D'Urso, il retroscena e le indiscrezioni sulle non ospitate. L'assenza del clan Rodriguez nelle trasmissioni di Barbara D'Urso è facilmente spiegabile. D'altra parte Cecilia ha esternato pubblicamente le frizioni tra la conduttrice e la sua famiglia. Invece meno spiegabili sono state le non ospitate di Giulia De Lellisa a pomeriggio 5 e a domenica live. Anche perché la fidanzata di Andrea Damante, come sanno e hanno visto in molti, prima di entrare al grande fratello VIP, ha spesso frequentato i salotti della presentatrice partinopea. Insomma, si è creato un giallo sul caso, con un vociferio che avrebbe voluto la dell'Elisa De al fianco dei Rodriguez e dunque contro le ospitate di Barbarella. Ma la realtà pare un'altra, come scrive il noto sito di informazione Fanpage.it. Barbara D'Urso e l'assenza della Delelis. Le ultime indiscrezioni Stando alle indiscrezioni delle ultime ore si legge su fampage.it sarebbe stata proprio la Delelis a fugare ogni dubbio su un ipotetico litigio con la conduttrice di Canale 53. La ragazza capitolina, infatti, molto semplicemente, avrebbe affermato che dalla fine del reality, gli impegni le hanno impedito di essere ospite della D'Urso. Affidandoci a quanto riportato dalla testata giornalistica online non ci sarebbe alcuna maretta tra Giulia e Barbara. Anzi. La Delellis non avrebbe escluso di presenziare nei salotti mediaset guidati dalla napoletana dopo le vacanze natalizie, quando riprenderanno i programmi pomeriggio 5 e domenica live. Quindi, sempre stando all'indiscrezione, non ci sarebbe nemmeno un'alleanza con i Rodriguez. L'influenza dei Rodriguez su Giulia De Lellis, la teoria del complotto. A proposito dell'assenza di Giulia dalla D'Urso, visto il feeling che si è creato tra l'esperta di tendenza e i fratelli Rodriguez al GF, in molti hanno azzardato l'ipotesi che ci fossero proprio gli argentini dietro alle non ospitate. Una sorta di complotto per sabotare Barbarella Nazionale, che con i Rodriguez si è punzecchiata varie volte dopo la fine del reality. A quanto pare invece non è così e ci sono molte probabilità che a gennaio vedremo la fidanzata di Andrea Damante negli studi Mediaset. In caso contrario potrebbe riprendere quota la teoria dell'alleanza dellellis Rodriguez vs D'Urso.